Buongiorno carissimi amici, benvenuti a questa nuova iniziativa, a questa nuova idea eh, Un caffè con ecchio Sì, lo so, il titolo è un po' banale, però insomma, quello è Nel senso che ho pensato a questa nuova idea di incontrarci per qualche minuto fare alcuni video proprio di questa rubrica, di questa nuova rubrica, molto brevi, quindi mi impegnerò molto per questo, per renderli brevi, affinché io possa prendermi un caffè insieme a voi, in qualche maniera, nel senso che comunque il tempo è quello di bere un caffè. E possiamo insieme parlare di alcune cose eh, che magari possono interessare ad esempio io oggi volevo ci saranno delle pause perché io questo caffè me lo voglio per davvero e non per finta <ride> oggi volevo dirvi una cosa molto semplice riguardo alle emozioni gli spiriti che sono fatti di emozioni Cosa cavolo sono le emozioni? E questi paroloni un po' più grandi quali Yezzira e Assia. Allora, guardate. M -m Mi è venuta l'ispirazione di questo argomento proprio perché ne stavo parlando con gli apprendisti nella chat riservata di questo. Il discorso è molto semplice. Noi siamo, come ho già detto diverse volte, esseri multidimensionali adesso. Ora, in questo momento, tutti noi abbiamo esperienza nella vita di più dimensioni. Punto. Non è che sto parlando di andare a vedere la luce violetta e l'angelo di qui... e la... No, no, no, no. Tutti noi, nella nostra normalissima eh, esperienza di vita, tra l'altro ora mi sto guardando mi sa che mi devo tagliare la barba prima o poi, almeno scorciarla scorciarla. E... No, non importa, è una cosa mia. Allora, nella nostra esperienza di vita, noi viviamo. Nel mondo che i cabalisti chiamano assia, e cioè le azioni. Sì, cioè io alzo la tazzina, abbasso la tazzina. È un'azione? Sì, assia. Io batto le mani, assia. Va bene? Questo è il mondo delle azioni. Se vi guardate intorno, tutto quanto è azione, perché ora io vi ho fatto l'esempio di un movimento, quindi azione in movimento. Però naturalmente eh, ci sono... anche il fatto che questa tazzina si trova qui, ferma, senza che la muovo, capite cosa voglio dire? È azione. Mi seguite cosa sto dicendo? Cioè, mh, guardatevi intorno, il tavolo, il pavimento, il muro, eh, qualsiasi cosa, già il fatto che è un attimo e lì, boom, eccotela, lì manifestata, chiamiamo così, è un'azione. Capito? Azione statica ferma. Anche se poi di fermo non c'è mai niente, queste sono le scoperte scientifiche che ce lo dicono. Yetzirah. Yetzirah sono tutte quelle che sono le emozioni. Sì, perché mentre il corpo fisico è il nostro sistema di riferimento per le azioni, io sono vicino, te sei lontano. Io sono a destra, te sei sinistra. Io mi oriento perché c'è il corpo fisico, altrimenti sono tutto quanto. Eh sì, però non mi oriento in niente. Izira. Voi, se volete iniziare a capirci qualcosa e a liberarvi veramente da una schiavitù che va avanti da molto tempo... Dovete smetterla di considerare le emozioni come vostre personali. Quindi di dire le mie emozioni, i miei sentimenti, i miei... No! Tutto quello che noi sentiamo come emozioni significa che c'è una qualità percettiva in noi che non è più il corpo fisico, è qualcos'altro che è in grado di percepire lo strato emotivo della realtà. Quindi sì, così come in assiaio percepisco il tavolo, la sedia, eh, la candela, il, la tazzina. In yezira percepisco l'amore, l'odio, la rabbia, l'invidia, lo stress, questa parola strana, stress, non esiste lo stress. Eliminata dal vocabolario, la parola stress non esiste. L'hanno inventata per mettere una cozzaglia di roba e di dire non sai mai nulla perché la chiami stress e basta. Invece le emozioni hanno dei colori precisi, capite? E, e più uno conosce lo strato delle emozioni, della realtà, della vita, è più che si orienta. Quindi eh, Yetzirah è il mondo degli affetti, il mondo delle emozioni e ha leggi differenti. Ha leggi differenti rispetto ad Assia. Ecco perché diciamo che è un altro mondo, perché ha delle leggi differenti. Noi viviamo quindi già su tutte e due, contemporaneamente. Da un lato abbiamo Assia con cui abbiamo le azioni e dall'altro un nostro io emotivo completamente diverso. Immaginatelo come vi pare, un corpo di luce, un corpo di colori, come vi pare? Non ha importanza questo perché le leggi di quel mondo, di Yezirah sono completamente differenti. Ad esempio... Io qua sono lontano magari da voi, perché io qui adesso sono a Pisa, magari voi siete a Torino, a, in Sicilia, a, a Messina, a Palermo, eh, a Roma, no? Quindi siamo lontani a livello di Assia, mh? ma a livello di Yetzirah ci, ci stiamo unendo, ci stiamo ritrovando, perché io sto parlando, voi mi capite. Quindi ci stiamo ritrovando, è come se ci si ritrova all'angolo in bar. mi seguite? In Yetzirah, però va bene, stessa cosa per gli affari. Ci sono alcuni che hanno i figli all'estero, ad esempio? No, ecco, non per questo non sono più tuoi figli, oppure i genitori che vivono in un'altra città, ma non per questo non sono più tuoi genitori. Quindi cosa significa? Che su Assia siamo lontani, ad esempio, io sono qua, mio figlio è in Francia, ma in Inizirà siamo così, siamo vicini. Perché? Perché io e lui siamo sempre padre e figlio. Mi seguite? Cosa voglio dire? Questo significa Assia Yetzirah. va bene? Quindi la vera domanda è questa qui. Dove sei adesso in Yetzirah? Cioè, la tua anima, la tua anima di Yezirà dove si trova adesso? Mm? La risposta è laddove si trova adesso il tuo stato mentale. In questo caso emotivo lo potremmo chiamare. Quindi sì, le emozioni non sono dentro la testa, non sono tuoi personali, eccetera, eccetera. Sono un parametro di percezione. Ecco, è finito. Tanto quanto lo è il corpo fisico. Parametro di percezione per orientarsi in un altro strato della realtà, che noi chiamiamo Yetzirah. Yetzirah è il mondo dell'emozione di tutta la vita, però. L'albero ha il suo strato di Yetzirah. Gli animali hanno il loro strato di Yetzirah, se voi guardate un animale è tutto emozione, guardatelo bene, no? Infatti la parola animale è tutto emozione, è così istinto che è tutto emozione, è molto presente il suo stato di Yetzirah nell'animale, capite? E Quindi, dove si trova la tua anima adesso? Mm? Nel piano di Yetzirah dove si trova la tua anima, si trova laddove il tuo stato mentale, ora faccio così per capirci, ma il tuo stato mentale emotivo è in questo momento. Quindi ci sono varie zone in questo mondo che noi potremmo chiamare tranquillamente astrale basso in questo caso. Alcune zone ti danno potere, ti danno energia, ti danno forza vitale e ti danno gioia e bellezza nella vita. Alcune zone sono fatte da predatori, ti tolgono energia, ti tolgono potere, ti tolgono forza vitale. Quindi, se tu adesso, a livello, se tu ti osservi, a livello emotivo, sono in una zona che ora hanno inventato questo nome, stress. Stress, così almeno non vedo nulla di cosa è, di davvero l'emozione, nulla. Stress, tutto è stress, lo vedete? Tutto è stress, no? Sono stressato, ok. Come ok? Che cazzo vuol dire sono stressato? Quale? Quale informazione di Ezira? Quale? Ecco, levata questa parola, non esiste la parola stressato, esiste annoiato, ma quella è noia, non è stress. E quindi, signori, questo è il discorso. Tutto è molto più reale di quello che si pensa, perché quando si pensa che queste cose sono astratte, teoriche, filosofiche, non ci si capisce più nulla, no? Mentre gli antichi erano molto più concreti e pratici di noi. Yetzirah è fatto di zone, assolutamente, zone dell'astrale e in un attimo, se voi cambiate completamente lo stato mentale, perché volete, eh, un attimo, voi è come se fisicamente, proprio camminando, correndo o volando, come volete, vi spostate nei mondi di Yetzirah, mi capite cosa voglio dire? Quindi adesso sono triste e pessimista, però mi sposto immediatamente in un'altra zona, per esempio in una zona di completo amore, e basta, solo perché l'ho deciso, mi capite cosa voglio dire? E io ho deciso un movimento yeziratico della realtà, che avrà una conseguenza fisica tangibile manifesta poi in tutta la mia vita. Un saluto grande, spero di essere stato breve, credo di sì, ci vediamo presto!